Franco Fortini è stato uno degli autori più importanti del Novecento letterario italiano ed europeo. È stato poeta, scrittore, saggista, traduttore, polemista, animato sempre da un lucido impegno politico. Fortini è entrato in relazione con i maggiori esponenti della cultura contemporanea. Il centro interdipartimentale di ricerca in storia della tradizione culturale del Novecento, che gli è intitolato è nato nel 1995, un anno dopo la sua morte, a seguito della donazione della biblioteca di Fortini e del suo archivio privato alla allora Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena. Alla direzione del centro si sono avvicendati negli anni studiosi di questa università, Giuseppe Nava, Stefano Carrai, Roberto Venuti. Da quest'anno l'incarico di direttore è stato assunto da me, io sono Niccolò Scaffai, Insegno eh, critica letteraria e letterature comparate al dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell'Università degli Studi di Siena e eh, insieme a me a dare eh, impulso all'attività del centro sono il coordinatore Luca Lenzini, direttore della biblioteca di area umanistica di questa università e curatore di saggi ed edizioni fondamentali eh, di Fortini, ed Elisabetta Nencini, a sua volta eh, studiosa e eh, archivista del centro. Il lascito di Fortini comprende eh, molti materiali, eh, manoscritti, disegni, pitture e un vastissimo eh, epistolario che testimonia dell'ampiezza e della qualità delle relazioni intrattenute da Fortini con numerosi e importanti corrispondenti italiani e stranieri da eh, Roland Barthes a Giorgio Bassani da Norberto Bobbio a Italo Calvino e Giulio Enauti i maggiori poeti insieme a lui del Novecento e del Secondo Novecento in particolare da eh, Montale a eh, Caproni a Luzia a Sereni a Sanguinetti e ancora molti altri autori e autrici a queste lettere si aggiungono circa 3.000 autografi eh, e poi diari, agende, taccuini, testi di conferenze e lezioni e eh, raccolte di materiali eh, vari. Lo statuto del centro eh, prevede certo la conservazione di questi documenti ma anche eh, la promozione di iniziative scientifiche e culturali eh, che valorizzino e situino eh, nella contemporaneità, direi quasi facciano vivere materiali. Per questo insieme alla cura dell'opera di Fortini, allo studio del suo lascito eh, materiale e culturale, il centro ha eh, anche delle eh, finalità parallele. Il coordinamento di studi e ricerche sul patrimonio documentario e archivistico della Biblioteca di Area Umanistica dell'Università di Siena, dove ha materialmente sede l'archivio eh, di cui fanno parte, oltre al fondo Fortini che ho eh, brevemente descritto, eh, i fondi di molti altri eh, studiosi e autori, i Bellosi, Bianchi Bandinelli. Bordini, Landolfi, Barronchi eh, e Renato Solmi tra eh, i tanti altri. Ancora tra le, tra le attività, eh, tra le vocazioni direi, del centro, eh, ci sono l'elaborazione di progetti di ricerca sulla tradizione letteraria, artistica e culturale del Novecento, l'organizzazione di convegni, seminari, eh, corsi di formazione e di aggiornamento, mostre. La collaborazione con i dipartimenti umanistici, sia dell'Università di Siena, anzi delle Università di Siena, sia con istituzioni accademiche e di ricerca nazionali e internazionali. L'allestimento di edizioni e strumenti di ricerca in formato cartaceo e digitale, in particolar modo, ricordo che al centro fanno capo una collana editoriale e eh, due riviste scientifiche, l'Ospite Ingrato e l'Ospite Ingrato Online, entrambe prendono il titolo da eh, quello di un'opera famosa di Fortini. Ecco, grazie a queste attività, il Centro Fortini, con il suo archivio, è eh, oggi un'istituzione riconosciuta a livello internazionale, è partner per eh, progetti di ricerca, di molte università eh, in Italia e anche all'estero e del resto i membri del suo comitato scientifico eh, sono studiosi e studiosi che provengono anche da sedi accademiche e istituzioni di ricerca di eh, paesi eh, esteri. Ma oltre a questo, e vorrei dire forse ancora più di questo, eh, il centro Fortini è eh, diventato ha pienamente compiuto diciamo la sua vocazione ad aggregare e far maturare eh, insieme molti giovani studiosi e studiose, laureande, laureandi, dottorandi e dottorande che provengono certo da, eh, dalle università senesi ma anche da molte altre sedi e, e proprio qui eh, al centro muovono i loro primi passi nella ricerca, o magari eh, affinano competenze già eh, già sperimentate eh, e comunque grazie ai materiali del centro portano a termine e pubblicano i loro lavori sotto la supervisione di chi al centro lavora a cominciare da eh, Luca Lenzini ed Elisabetta Nencini che ho eh, ricordato eh, studiare qui eh, poter sfogliare, leggere eh, vedere, direi anche materialmente tangibilmente, sentire questi documenti, le lettere, gli le autografi, i disegni, poter consultare libri appartenuti eh, allo scrittore è una risorsa insostituibile per appassionarsi alla conoscenza letteraria e per farsi le ossa nella ricerca di prima mano. Eh, di più è anche direi un modo per entrare in contatto diretto con la voce, con le idee di alcuni dei maggiori esponenti del, del Novecento, per capire come si sono formate le loro opere e in che modo questi loro scritti eh, entrano in rapporto con l'esperienza eh, personale e storica.